Ciao, benvenuti. In questo corso di pittura vi insegnerò a dipingere sulla pasta di zucchero. Quello che vedremo insieme sarà in prima cosa come passare un disegno dalla carta alla pasta di zucchero. Dopodiché vedremo insieme i vari tipi di pennelli, le varie tecniche per ottenere diversi, eh, diversi effetti. Vedremo insieme quali sono i prodotti migliori per la pittura a seconda del risultato che volete ottenere. Dopodiché procederemo allo studio delle zone d'ombra e dei punti luce. Tutto per esaltare al massimo il nostro disegno. Alla fine otterrete un bellissimo disegno con un effetto estremamente tridimensionale, con pochissime semplici mosse. È importante dire che non è necessario saper disegnare per poter dipingere su pasta di zucchero, basta solo conoscere la tecnica. Cosa aspettiamo? Cominciamo? Buon lavoro!